Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, vi sarete subito chiesti perché dici idea fallimentare, soprattutto perché questo titolo così cattivo, così clickbait, ragazzi questa è proprio un'idea fallimentare, però per arrivare a capire perché dico che è fallimentare dobbiamo fare... Un po di passaggi ormai lo sapete benissimo io sono un atleta professionista di mountain bike e oltre a fare contest quindi le gare in bici fare il campionato del mondo ho sempre fatto anche tanti show in giro per l'italia ma è anche all'estero cosa cambia da uno show a un contest un contest è una vera e propria gara dove hai altri atleti e tu cerchi di batterli invece uno show è semplicemente un'esibizione dove si mostrano i trick c'è un sacco di pubblico ci si casa e si gira tutti assieme ho iniziato a fare show veramente agli albori io mi ricordo Forse i primi show addirittura 2013, 2012 Niente di che, i trick non erano esagerati Però la cosa bella era andare con i propri amici Divertirsi e far vedere un po' anche alla gente soprattutto in Italia questo sport Ci sono diverse tipologie anche di show Cioè c'è lo show dove appunto ci sono i salti in terra Quindi è come un contest ma effettivamente non è, non è una vera e propria gara E poi invece ci sono gli show più portatili diciamo Dove hai delle strutture mobili Che metti nelle piazze o vari posti Per fare queste esibizioni però qual è stato il problema? Che io sono sempre andato a fare show per qualcun altro Nel senso che chiamava l'atleta di freestyle motocross Mi diceva vieni a fare lo show per me Mi chiamava quello di mountain bike Mi chiamava l'organizzazione estera Mi diceva vieni a fare lo show qui Bello, assolutamente, fighissimo Ma ci avevo sempre per l'idea Cazzo però sarebbe bello crearsi la propria struttura La propria indipendenza nel fare queste cose E fare lo show proprio come lo vedo io Ho detto vabbè da solo però non ha senso Perché da solo come sapete le cose non vengono mai benissimo Ho cercato le persone più adatte, per creare appunto degli show io, Ivo, Diego e Grigio abbiamo deciso di unire le nostre forze per dare vita a un nuovo gruppo Ripkick in realtà non, non c'è un grosso significato dietro questo logo ecco però gliel'avevamo dato andato un sacco di anni fa eravamo ancora giovani inesperti un gruppo affiatato che vuole andare in giro e portare lo sport in giro per l'Italia in particolare ma che cosa c'entra il carrello con Ripkick? ve lo svelo subito Vabbè, è comparso tutto cioè, questa è la nostra struttura prima di farvi capire perché è stata un'idea fallimentare vi faccio vedere un pochino come sono formate tutte le strutture Ovviamente la prima cosa che ci serviva per creare il nostro setup era qualcosa per trasportare il nostro setup Abbiamo deciso di comprare un bellissimo rimorchio, un bellissimo carrello furgonato, una bella bestia Tra l'altro Ivo ha fatto dei lavori di rinforzo ovviamente per tenerlo più stabile come state vedendo Che sono favolosi, poi ve li farò vedere pian piano Però adesso ragazzi dobbiamo scaricare la maraonda di roba che c'è dentro Sotto il mio piede questo tantissimo. Il problema principale ragazzi è che ovviamente dovevamo trovare un carrello che potesse portare almeno 700 kg Tenete conto che abbiamo dentro veramente tanta roba Ci siamo ragazzi pelati Ma noi siamo dei geni Siamo in quattro a cambiare, abbiamo una sedia, una sedia ragazzi in ah. Eh intanto ti posso guardare intanto che scarichi tutto il resto Carrello settato Abbiamo scaricato tutto Questo è Rolino Questi sono invece tutti i pezzi Che servono per fare la rampa Mi eh. sta che chitina, ragazzi è, è brutto vedere così Lo sappiamo Aspettate un attimo Allora, La prima cosa da fare Non la so Non me la ricordo È due anni circa Che non montiamo eh, Tutta sta struttura Ma il buon Ivo ragazzi È stato super previdente E abbiamo la nostra bella cassettina Tutte le viti ci sono dentro Viti divise per numero E disegno per montare Tutta la struttura Questa è qualità ragazzi Ma voi direte Sì ma voi costruite tutto una struttura su sto coso ed è di plastica cioè di cos'è sta roba? Legno eh. in realtà dentro ragazzi ho solito tutta una struttura di tubolari in modo tale da non appoggiarci direttamente sul legno ma da scaricare tutto il peso sul pianale sul telaio sostanzialmente esatto. con rinforzo lì davanti della barra e i piedini dietro quindi in realtà è tutto scaricato sul telaio esatto. centrale grosso Adesso montiamo questo rialzo che serve a fare un piano ulteriore sopra più alto del piano del carrello perché era troppo basso per fare la partenza. Ok solleva. Solleva, appoggio dietro. Crack. È la capanna di Ivo, si chiama così. E questo? E questo? Chi lo, chi lo muove ragazzi? Diagonali su diagonali. Datemi una diagonale. E mi solleverò il moto. Non diceva così ma fa niente. Ovviamente, ragazzi, piano finito, ma non si può. fare solo il piano c'è anche la discesa. Posso mettere una vite? Ho messo una vite! L'ho costruito io praticamente. Ah, tenete conto che eh, voi direte, cazzo, si sì, ma ci state mettendo un po'. In realtà è un lavoro da fare in 3-4 persone. I manovali come al solito siamo io, Ivo. Ma sto pesa? Ok, metto sotto il piede qua. Ivo Il raccordo No ma esatto Ma non lo senti neanche tanto quel, quel gradinetto lì alla fine No easy E invece no ragazzi Abbiamo pensato anche al raccordo <ride> Furbone che non sei altro Ivo Cosa c'è la zanzariera ragazzi Ragazzi vi presento Il castello di Ripkick Bike Show Vedi che lavoro che abbiamo fatto ragazzi quando l'abbiamo costruito? Non sembra fallimentare visto così, eh? Arriviamo al dunque, dobbiamo finire, dobbiamo continuare la nostra costruzione. Voi direte, cavolo sì, però non mi fiderei molto se l'avete costruito voi. Fatti che cazzo i cazzi vostri. No! <ride> struttura certificata, certificata da un ingegnere. Eh. Certificata per non avere problemi per fare show in giro per l'Italia. Eh. Meglio di così, ragazzi, non si poteva fare. L'unica cosa che vorremmo fare, ovviamente, vorremmo sarebbe fare. abbellire un po' la struttura poi la finale. No. Una vrappatina. Ragazzi, eh, se c'è qualche aziendina che, non so, ci vuole fare un vrappino qui con il nostro logo RipKick, Okay. scrivete nella mail che trovate in descrizione. Il treno regionale 3071 le ore 16.40 è in arrivo al binario 2. Allontanarsi sì. dalla linea gialla. Ferma Riscia Monte Catini. Ragazzi, ragazzi, ci ha raggiunto anche il Grigione. È arrivato giusto in tempo per darci una mano a montare questa bellissima rampa. Narrami come l'hai costruita. Era in offerta su Wish. Cosa più difficile è stata veramente come pensare di fare una rampa da 3 metri per 2 e mezzo sì. quasi e pensare di poterla smontare comoda. Infatti l'abbiamo fatta tutta in moduli preassemblati. E vedete, praticamente lui ha fatto tutti, tutti questi innesti, innesti. E poi la figata che ha fatto questi bellissimi piedini che sono dei gommini che ci sono su tutta la rampa per regolare quando magari c'è terreno non troppo liscio eh, con questi qua si può regolare l'altezza della rampa Fine 2018 ci siamo messi lì nella sua azienda, nella sua officina e ci siamo messi lì praticamente. a... ogni sera andavamo a turni io, Grigio Diego per circa due mesi di vita 8 ore di lavoro smettevo di lavorare mettevo le 5 fino alle 10 e ero attaccato a lavorare su questo progetto qua 5 minuti in tre l'abbiamo montata più o meno Quanto pesava sto coso? 150 kg eh, Tra l'altro esatto, Ivo mi sta facendo ricordare che io... Noi abbiamo fatto, Prima volta siamo andati in una fiera a Rimini Perché cercavamo qualcuno che ce lo facesse su misura In Italia ce ne sono poche No, poi fortunatamente ho, ho chiesto ai miei amici di Dabut Che sono quelli che fanno Freestyle Motocross Mi hanno dato il nome di questa azienda di Belluno tipo Che fa gonfiabili per bambini in realtà Però fa gonfiabili su misura E niente ragazzi, siamo fatti da questo bellissimo gonfiabile che adesso sono rotoliamo. ma come l'avevamo piegato bene si sì, stati bravi eh. io e il grigione poi siamo andati a ritirarlo a belluno ti ricordi? Sì. Sì, siamo andati in missione abbiamo leggiato sì, sì, il, il furgone il È arrivato anche l'ultimo membro ragazzi. Siamo riuniti ragazzi finalmente dopo due anni di, di fermo totale. Allora ragazzi la cosa bella a seconda di quanto spazio si ha si può distanziare e ovviamente qua non abbiamo tantissimo spazio quindi lo terremo vicino piuttosto che stare a casa a far niente che piove e nevica sempre ormai E voi direte ragazzi ma perché dici che è un'idea fallimentare? Cioè sembra tutto perfetto super funzionante perché purtroppo è da due anni, cioè da quando l'abbiamo ultimata Abbiamo fatto due esattamente show. due show, cioè uno per Magneti Marelli in cui non avevamo neanche ancora il carrello perché non era ultimato, quindi avevamo solo la rampa il gonfiabile e prenderla la rincorsa pedalando. Poi il secondo show che l'abbiamo fatto invece vicino a Monza, Via Sono, che qua è andato benissimo, era È Esatto, era lo show ideale. Lasciamo perdere che c'è stato anche nel 2020 il Covid, ma è ormai due anni che noi non lo aprivamo questo. Quindi capite che sì, abbiamo fatto un investimento. In realtà con quei due show ci siamo anche già quasi rientrati economicamente, però fallimentare perché con tutta l'idea... No, adesso facciamo il tour di show e poi due anni fermi ma qual è il vero problema ragazzi? che non abbiamo tempo di organizzargli show è proprio que per quello che è un'idea fallimentare diciamo perché non la stiamo sfruttando come potrebbe essere sfruttata una struttura del genere eh, eh, ragazzi, almeno adesso dai eh, ve, lo, ve lo facciamo vedere in questo video e poi non lo vedrete niente mai più penso. no? <ride> vi lascio la pagina del, del nostro Rip Kick bike show in descrizione e anche la mail se per caso vorreste organizzare in futuro uno show Che setup! Ma guardate che figata! Il senso di tutto questo video che ho detto è un progetto fallimentare. Perché? Cioè, come vedete... La struttura in realtà è fighissima, no? È super la struttura Però non siamo stati bravi a promuoverci Non siamo stati bravi a far fruttare la struttura Ed eh. è colpa nostra, non c'è niente da dire Promozione non l'abbiamo fatta Assente. Non perché non volevamo, ma per mancanza un po' di tempo Vogliamo impegnarci e far fruttare anche questa struttura Perché è veramente figa Tutte le volte che la usiamo è incredibile Diciamo, Assente. cazzo però non è possibile che non riusciamo a usarla ah, effettivamente Io mi sono stupito Trovarla ancora così in forma così bella Cioè me la ricordavo più triste Invece è una cannonata Adesso che veramente è da due anni Che non la apriamo o oh, si è rimasti tutti Quando abbiamo montato l'orolino Io e Iva abbiamo detto Oh, complimenti Bel lavoretto Bel lavoretto ne. Ragazzi in realtà uh, ho cercato di fare questo video Per farvi capire insomma da che cosa è nato tutto questo progetto Perché alla fine voi sul canale praticamente Non l'avete mai visto a meno che qualcuno di voi Non ha scorso nei miei video vecchissimi Dove ho fatto una presentazione qualche presentazioncina Di questa roba ma proprio vecchi vecchi In realtà abbiamo fatto in realtà Io e Ivo due video il mio dove vi ho raccontato appunto La storia di tutto sto ripkick bike show Mentre nel video di Ivo andrete a vedere Se volete più riding e più trick Filmati dall'esterno perché come avete visto nel mio video ho filmato quasi tutto, tutto in GoPro vi lascio il video di Ivo qui sopra sì. Scusami, dov'è l'alboreto? Io la domanda la faccio in tutti i video perché non è possibile Eh, Bisogna Alboreto scrivere in DM ad Alboreto. È sulla barca dei traditori E di fianco a Giuda, sono lì così <ride> Alboreto e O oh, e Giuda sono Ragazzi, quell'alboreto lì, tutte le volte ce n'è una cioè. una volta doveva ah. andare al parco delle cornelle esatto. e Gli ha rubato la bici Era... esatto, cioè. Adesso Non c'aveva l'università che doveva andare sui corsi Non c'era comunque nei video Adesso c'è l'università perché c'ha gli esami Non c'è nei video perché deve fare gli esami Allora dillo che non vuoi venire in girare con noi cioè, Non sì. so io per favore distruggiamogli l'Instagram <ride> Cioè non Scassiamolo Cioè non è possibile Distruggiamolo Non è presente nei video Lo distruggiamo Grazie mille di aver visto questo video Ricordatevi di lasciare un like Che supportate il canale E soprattutto Iscrivetevi Bravo Che è gratis Vi ricordo che è nice. gratis ragazzi Non costa niente Ma ha dato un supporto enorme Ai canali iscrivendovi Grazie mille a tutti E ci vediamo al prossimo video Bella